E come luccica! Le schiaccerò! Oh, ancora! Ancora! Lustro come un fischietto! Certo che, che ci portiamo ci dietro parecchia, parecchia roba! roba. Guarda dove vai! La roccia mi parla! Oh, potente roccia! Sono il tuo umile servitore! Sono qua giù, grosso zoticone rosa! Oh, salve, signor Plankton! Oggi hai intenzione di vaporizzarmi? Ne sarei molto tentato! Purtroppo mi ritrovo nella sgradevole posizione di doverti assistere! Ieri anch'io ero in una posizione sgradevole! Infatti adesso mi fa male il collo! Fa come ti dico, mio grasso futuro sottoposto. Vai nella grotta delle meduse. Segui le indicazioni sui cartelli che vedi. Uscito da quelle grotte, sarai ancora un pingue idiota rosa. Ma almeno avrai capito come aiutarmi a sconfiggere i robot e a riprendermi il chumpacket. Poi mi vaporizzerai. Potrei risparmiarti la vita e costringerti a lavorare nel mio laboratorio di portafogli griffati contraffatti. Oh, oh, grazie! Cosa Uh, una grotta buia e spaventosa. SpongeBob non sembrano della misura giusta. Così va meglio. meluccica Le mutande di SpongeBob non sembrano della misura giusta. Wow! Le schiacciano! <ride> I robot Sì, meglio! mi ha detto che stai cercando il re Medusa. Davvero? Capiti a fagiolo. Quel mostro spaventa i miei preziosi clienti paganti in tutti i sette mari. Ho saputo che si è rintanato in cima al monte Forchiaio. Vai a infiocinare quella bestia, marinaio! Oh mamma, Mr. Krab, farò il possibile! Le tande di Spongebob non sembrano della misura giusta! Salve, signora Puff! Ciao, Patrick! Avrei un lavoretto per te! Oh, mamma! Ho trovato una spatola d'oro, ma quei robot sull'isola me l'hanno rubata e l'hanno gettata nel lago! Se riuscirai a recuperarla, potrai tenerla tu! Capito, signora Puff! Così va meglio Quanti ne devo prendere? Pro un È troppo bello! Non posso prenderlo! Calza a Fresco come una brezza primaverile. Mi sento una spugna nuova! Sono pronto! Sono pronto! Sono pronto! Uh, uh. fresco come una brezza primaverile per i regali salsa torta che errore mi sento una spugna nuova come una brezza primaverile. <coughs> Sarà felice di riaverlo? What? Luzica! Oggi tutti vogliono rendersi utili. Sei prudente. Il re Medusa è alla fine di questo sentiero. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Grazie, amico bolla. Fresco come una brezza primaverile. <ZZI assessments> Uh, sapevo che il re Medusa era enorme, ma non sapevo che cantasse così bene. <totipo> Mi sento una spugna nuova! Sicuro di essere pronto ad affrontare... Oh, certo! come una brezza primaverile. Mi sento una spugna nuova! Okay. <laughs> Cacciatore di tesori numero uno di Bikini Bottom Per tre anni di fila Grazie Adoro scartare i regali Dovrei fare un gran salto alla fine di quella rampa Per raggiungere la spatola d'oro Kawabonga Wow, è un salto pazzesco Spero di farcela Oh, sì. Oh, così va molto meglio. Questo è altro per il mio migliore amico Squiddy. Posso spalmarmene un po'? Uh, e se invece ti dessi questa? <ride> ecco perché non sto all'aperto. Mai.